Eccomi Presidente, grazie. Io comunque non li vedo caricati sulla piattaforma, ad ogni modo avevo la, ovviamente la copia, quindi li discuto da qui. E, allora, ordine del giorno numero 3, questo eh, diciamo così, con un termine cinematografico, un po' un sequel della mozione presentata dal collega Fassina, eh, mozione numero 78 del 16 settembre del 2020, votata favorevole, in maniera favorevole dall'Assemblea Capitolina che quindi ha impegnato la, la Giunta a sospendere un provvedimento della Giunta stessa che quindi prevedeva eh, la, eh, la costituzione di una riserva eh, all'interno dei bandi che avrebbero previsto l'assegnazione di nuove, in realtà nuove non sono, licenze taxi per, nuove non sono perché parlo delle famose 77 licenze che poi in realtà neanche 77 non sono da recentissimi controlli fatti dal Dipartimento Mobilità però insomma questo emendamento in realtà è un pochino uh, vecchio e, e quindi prevediamo una riserva nei confronti degli urtisti quindi dicevo siccome la mozione 78 del collega Fastina è, ehm, ha dato un certo indirizzo lo abbiamo voluto uh, fissare meglio con un ordine del giorno l'indirizzo attrativo collegato ad una delibera facendo riferimento non solo all'articolo 8,4 della 2192 che ricorda la legge quadro nazionale per quanto riguarda l'autotrasporto pubblico non di linea che quindi pre vede eh, per il rilascio della licenza eh, delle licenze taxi una, la costituzione di una eh, riserva in favore di sostituti alla guida che abbiano svolto anche in, in un periodo non continuativo sei mesi di, um, uh, di, di attività, eh, anche perché eh, comunque eh, lo ricordiamo abbiamo 838 eh, circa in Roma Capitale sostituti alla guida che comunque svolgono il loro eh, lavoro in in Maniera precaria perché appunto, come suggerisce la parola stessa, sono dei sostituti della guida, quindi non solo i titolari di licenza, un po' a tutti, sia ehm, i sostituti stessi, ma anche i titolari di licenza, ma anche e soprattutto i noleggiatori in questo eh, periodo di pandemia hanno eh, non solo continuato a, a garantire il servizio eh, pubblico non di linea, eh, appunto anche durante la fase di lockdown, con eh, lavorando con responsabilità, con professionalità, e a questi va il mio più sentito ringraziamento sono sono certa anche di poterlo estendere anche a nome di, presumo, di, di tutta l'Aula, non voglio peccare di presunzione, ma sono assolutamente doverosi. E, e quindi ci eh, premeva ricordare appunto che eh, qualora, eh, sono sicura che eh, sarà fatto perché comunque ci so che il, sia il Dipartimento che l'Assessorato stanno lavorando in tal senso, eh, ci siano delle procedure concorsuali che prevedano il rilascio delle ehm, 77 licenze, che come dicevo all'inizio saranno all'incirca una cinquantina, più o meno da ulteriori ehm, controlli fatti al Dipartimento, ehm, eh, mettono una riserva a favore dei sostituti alla guida. Grazie.